questa domanda si è rimasta in evasa, si è rimasta ehm, non affrontata, ed è questo per me uno dei problemi dell'attuale neutralizzazione di ogni vitalità culturale, politica e umana delle società occidentali. Vogliamo invece dare parola a questa voce, a questo impulso di, eh, di reazione e di rivoluzione